Motivazione Premio del Volontariato Internazionale 2012 Foxiver, il volontario nel mondo conferisce il Premio del Volontariato Internazionale 2012 a Mauro Latte, dell'organismo federato Ipsia, dell Istituto Pace, e Sviluppo e Innovazione ACLI, dal 2009 coordinatore attività in Albania sul progetto riconoscimento e formazione di quei migranti rientrati entrati nel nord amaro cioè sai perché? uno perché la su, con la sua esperienza perché con la sua esperienza è testimonianza di quello stile di fare volontariato internazionale che da 40 anni caratterizza la Focci capace di fare rete dialogando con le istituzioni locali, civili e religiose e valorizzando il contributo e i carismi di, di ciascuna realtà per l'ottenimento del bene comune. Due, perché ha avuto il coraggio di fare del volontariato internazionale una scelta di vita condividendo questa avventura all'insegna della solidarietà e della dedizione al prossimo con la sua giovane moglie, la signora Cristiana, e la piccola figlia Sofia Livia. Perché il suo impegno tre, è la dimostrazione di come il lavoro in cooperazione e sinergia tra paesi, istituzioni e associazioni possa rispondere concretamente alle richieste di giustizia sociale, innescando processi di sviluppo autentico con e per i migranti è occasione nel quarantesimo della federazione di riflettere su una delle principali sfide presenti e future del volontariato e della cooperazione internazionale il cosviluppo quale risposta al diritto alla mobilità umana affinché la migrazione possa essere risorsa e opportunità per tutti e non sinonimo di emergenza. 5. Perché con il suo fare fraterno traduce in azioni quotidiane i valori in cui il nostro volontariato crede da 40 anni e che intende ribadire e rilanciare accoglienza e ascolto dell'altro, dialogo, condivisione e gratuità del dono. Ultimo punto, perché in questi anni, vissuti in Albania, ha saputo vestire lui stesso i panni del migrante, riconoscendone le difficoltà, condividendone l'impegno e abbracciandone le speranze. A voi. della Fox di consegnare la medaglia a eh, Mauro, eh, Cristiana e a Sofia. Cristiana stai con noi, lo facciamo, un applauso. perché eh, volevamo testimoniare che gli anni passano, le generazioni cambiano ma i valori restano grazie